Ciao a tutti ragazzi, noi siamo DynamoTX e Marco007 E in questa parte, che è una delle ultime, il Kirby, Faremo le sfide della modalità principale Che sono identiche a quelle della modalità extra, però... Le mostriamo tutte e due oppure le facciamo... Uh, non lo so, magari ne mostriamo solo una extra, però poi... Che non so se le sbloccate. Ok, andiamo... Ma, qui. ma sono ancora un po' indietro. Vediamo qui, abbiamo un sacco di sfide. Sì, ma sì. le facciamo tutte? Sì. Ok. Ok, uh, lui non entra perché le sfide si fanno in singolo. Iniziamo con la prima sfida. Sfida spada. Difficoltà 1. Affrontiamo la sfida. Ci dà l'abilità. Sfida spada. Qui poi, poi ci insegna qualche tutela. E corde con la spada. Usa un colpo in alto per colpire i nemici che sono sopra di te. Pensavo, vabbè. Okay. Ah, vabbè, scusa. Allora, uh, raggiungi il traguardo prima che scada il tempo. Inizia. Vabbè, sono trucchetti inutili perché si capisce, cioè, insomma. Ok, bisogna essere veloci nelle sfide e bisogna cercare di non fare nessun errore per bisogna avere la medaglia di platino. E poi se... bisogna accumulare i punti per avere appunto la medaglia di platino. Prima avevamo scritto, cioè c'era cioè, scritto il, il, il limite per avere una di bronzo e una di platino. No, platino non lo dice. Platino ah, platino bisogna, non lo dice. Bisogna fare perfetto per avere platino. Ah, ok. Vabbè però c'era scritto da un po'. Beh, da tanto 30... da, no. nemmeno oro ce la farò mai. Anzi, molte sfide hanno pure bronzo se per questo. Io c'era il brontottero, il brontottero eh. che stava. Ho perso le monete dove? C'era un brontottero in piedi, non stava volando. Sì, questa cosa mi ha scandalizzato molto. Quando l'ho vista la prima volta. E sì, in effetti so sempre... sembra un po' grasso. Il brontottero. Che schifo, hai sprecato un casino di tempo se lo faccio. Non fa niente, male. tanto io mi limito a cercare di prendere l'argento oh. È pieno di passaggi segreti, eh. Sì, però ne hai salvato uno. L'avevo visto però non, non volevo incasinare tutto. beh, fanno ti dovevo spiegare tutti i fermavi eh, e quindi allora nel frattempo parliamo di qualcosa allora ultimamente è successa una cosa molto minuto molto... entra nella la porta <ride> è <benissimo. ride> è argento ecco. è buono eh, per poco non prende oro vabbè Ecco, quali sono i limiti. Allora. 25.150. Non è per entriamo nella prossima sfida che è quella frusta se non sbaglio, sì. Sì. Uh, vi, vi.. parliamo di una cosa. Me? Marco? Che c'è? Ah Colpisci un oggetto con la frusta per portarlo verso di te. Colpisci il bersaglio sopra di te con una frusta verso l'alto. Usa la frusta tornado per volare in alto e raccogliere il munito. Naturalmente pe uh, uh, le persone pensano che, che tu inizi con quella di spada. Infatti solo con in quella di spada ti dicono raggi raggiungi il traguardo prima che, prima che finisca il tempo. Ecco allora prendendo danno si perdono 50 punti. Ci sono i nemici ah, che ci sì. sentiamo. Vabbè, se vuoi farlo. Allora, è, è successo, praticamente, che molti Qui non faccio i nostri Qui non faccio i nostri amici. amici dai, non vabbè, non, non, non facciamo... Ho detto che molti dei nostri amici, non è che molti, non è che ci hanno parlato solo. Ah, Dicono che, praticamente, uh, uh, io comando. Io comando. Sì, cosa? Allora. Di cosa? Cioè dicono che io comando Marco, che se sì. gli dico io cosa fare. Ecco perché nella nostra, nel nostro canale lui sta, fi, sta scritto per primo, è perché lui fa per primo il saluto. Ah, io ho sbagliato. Poi uno dice pure che scrive commenti negativi, scrive Marco è importante, dovete aiutarlo. Cos'è così? Invece no, no, io ho appena controllato i commenti e non c'è scritto niente. Sta per dire, prendi la vita, pomba! <ride> per... eh, qua non si può... Naturalmente non si possono togliere la vita. Essere... Vai. Postero. Vabbè, forse questi pregiudizi sono nati dal fatto che io sono il giocatore 1. No, veramente non va vabbè. E, e dal fatto anche che uh, spesso noi ci rifiutiamo di di scendere sì. di giocare con loro nel cortile di casa perché proprio per questo fatto perché vogliamo continuare la nostra carriera <ride> vogliamo fare i video ah già vabbè insomma questi, queste cose qui sono veramente sbagliate perché non è per nulla vero cioè sono, sono cavolate Puoi modificare la traiettoria durante un salto K con mm, eh, mm. e <ride> Puoi anche eseguire un salto K mentre sei a mezz'aria. Puoi muoverti velocemente verso il basso. Usa il tuffo K. Super K. Si chiama così la abilità. Questa è l'unica abilità che è stupido dirla con prima Kirby, sai che ti dice Kirby spada, Kirby Martello, qua Kirby Super K, che schifo. No, sarebbe Super Kirby. Eh sì, appunto. Ecco, sbagliato. Infatti se King D avesse questa abilità si chiamerebbe eh, sì. Super, super, D super D K -D, -D, -D. D, -D, D. Perché Super K? No, Super DDD e basta. Cioè, sto perdendo tempo dai veloce Olle, bravo naturalmente sta facendo lui perché perché io non avrei il coraggio di fare tutte queste cose cioè non ci riuscirei mai perché cioè lo sto dicendo perché io di solito faccio il giocatore delle belle Nell'estra di Kirby, perché in quelli di Super Mario sto usando i giocatori che non ho usato Al diavolo le monete! Go to hell Stupid coins Ma Kirby ha bisogno Hai delle 500. monete, come le paga le tasse? Kirby non, non paga, ma le tasse Quali tasse? Ah, intendi il mio pranzo. Un attimo. Ecco, le volete. No. Potevo evitare. Tipo, un attimo le pago e poi.. Un attimo che ve le pago e vomita i soldi. E poi in mezzo ai soldi c'è Kirk. C'è Waddle D. C'è un Waddle D che è stato mangiato. Dice, sono finalmente libero. Ok, uh, comunque, come potete vedere, ogni sfida, cioè le stiamo facendo in ordine, quindi uh, aumenta sempre le difficoltà. Ehi, la cosa per fare oro, argento, o bronzo, si abbassano sempre. Sfida granata! Ah, è vero, prima di scagliare una bomba puoi cambiare l'angolo di tuoi. Con un lancio dritto puoi fare un bomba davanti. Con appoggia bomba puoi suicidarti. Oppure piazzare... Dai tu! No. La, la prima Mia bomba! Run! Ho Mia Ho sbagliato! No! Mia <ride> no. no. Hai dato un'altra bombata no. ai tuoi bomba! Io. Secondo me questa questa, questa cosa del, del tiro dritto la toglieranno la toglieranno in un futuro gioco Kirby in cui metteranno l'abilità bullying. Non lo fanno. Io spero che non lo faccia. Perché l'abilità granata è bella ma è brutta. E poi l'abilità bullying cos'altro potrebbe fare? Tipo... Tipo fusa con Kirby roccia. Kirby roccia viene viene zen. Che dici fusa? Beh, cioè unita. Tipo in Kirby Starless oppure Kirby 64. No! Capito? Capito? Se, se si unisse con uh, Kirby... Con l'abilità roccia... Non mi interessa, pietra, corri! Mi basta fare argento. Se faccio bronzo pure fa niente. Ci limitiamo a a questa sfida. Naturalmente, le sfide non, in, non includono tutte le abilità. Perché sarebbe una sola. E poi alcune non possono funzionare. Tipo, uh, immaginati una, una sfida dell'abilità bomba. <ride> Oppure urla. Urla potrebbero fare che tipo più si Ok, sfida acqua, 5 di difficoltà, attenzione. L'abilità sonno. Con, con l'abilità dell'acqua esegui un, uno scatto e potrai fare surf. Oh yeah. scattini l'onda surf per spazzare via i nemici. Mentre segui il volo affond affondato. A fontana. Ah, fontana. Ah, puoi anche muoverti in avanti. Io vedo okay. questa cosa. Questa. Lo sputo di Kirby. Questa sfida è abbastanza di difficile. difficile. No, vedi, Ma già quindi Kirby non sapeva sputare fino all'arrivo dell'abilità acqua no. Così facciamo uccidere i gordo no. Voi pensavate che i gordo fossero invincibili? Invece no, li possiamo far suicidare noi Gota, kill all <ride> No <ride> Ok, sto prendendo troppa vita L'unica cosa che cambia dalle sfide normali alle sfide della modalità extra è e che ha anche che... metà vita. Beh, quindi non ne vale la pena mostrare. Non ne vale la pena, mostriamo soltanto quella della spada, giusto per solidarietà. Psst. Aia. Io la odio sta sfida perché è difficile, c'è la lava che, che ti frega sempre. Potremmo fare tipo prima di fare. c'è una nuova segreta ma non vado perché è un po' cosento. Potremmo fare una cosa, che nel... durante cioè prima del video dell'arena dell finale, mi è venuto un video eh, Perché qua lo faremo un po'. Prima del video dell'arena finale potremmo. Uh, potremmo mettere uno spezzone in cui mostriamo questo, questa cosa. Perché? Okay. Boh. Ecco, bronzo! Dove potremmo metterlo? Cosa? La... La... La... La... cosa spada? Ehm... Uh, Molto secondo, ok? No. Perfetto, sfida volo! La penultima! Dopo La... lì c'è una strana icona Kirby? L'abbiamo già mostrato! No! <ride> sì, l'ultimo video! Va bene, non mi interessa! Con battito d'ali puoi volare e muoverti velocemente! Ok! Attacco i nemici che si trovano sotto di te con un tubo bomba. Ok. Ok. i nemici che si trovano ai tuoi lati con volo combo. No. Ok. <ride> ah no. E eh, non mi piace il volo combo. Mm. <ride> la, la, la, la, la, la. Orate, no, no! Ora voglio usare il tubo bomba. No! Non esiste. Sì che esiste, sì, il vero bomba, l'hanno appena mostrato, te l'ha detto quello. Guardate, è l'uomo galante, l hai visto? quale uomo? l'uomo? <ride> quel tizio che ha appena parlato. Eh, volo ci sono un sacco di mosse, fighe, che però bisogna sapere. Sapere. Sapere. Sapere. <ride> Altrimenti, you are noob. You are noob! Comunque la sfida a volo secondo me è più facile di quella acqua. Ma l'ultima, oh l'ultima. Eh. Quell'oggetti. Cioè, quell'oggetti è. No, perché l'hai spoilerata? L'abbiamo già detto l'ultimo video, che le abbiamo aperte tutte. C'era già scritto. Vabbè, quell'oggetti è un po' difficile come si perché... faceva quella mossa? Non me lo ricordo, aspetta. Il volo condor? No, aspetta. Eh... 5 punti di p. mi pensa ogni secondo che stai, che stai sul coso perché non ti ricordi una mossa. Ah ok, ok ecco qua. Questo volevo fare. Perché si dovrebbe. avrei dovuto usare quello. Ma ormai non ha più importanza, muoviti! Comunque all'inizio del video io ti ho chiesto se, se potevo. se dovevamo Muoio. farle. Dovevamo farle... Uh, Prova di nuovo? Un, un, uh, una videos perché pensavo che dovevamo farle tutte platino. No, dai, ma stai scherzando. A parte che se le dobbiamo fare tutte platino facciamo solo un tentativo e mostriamo quello che è riuscito. Dai, aspetta. Oh, andiamo. Sì, però la, la telecamera non possiamo spegnere ogni volta. Ah. Basta fare quella mossa Non ci vado laggiù, mi fa perdere tempo e pazienza oh, yeah. Qua perdi vita però È ovvio Muoviti, volo combi no <ride> Perché tu hai detto che non ti piace Volo combi Nooooo Non mi interessa questa, prenderò pronto Ok ma non si so, no. stai per morire volo one... quando nooo volo bomba one minute one minute later ok ok easy Kirby perché lampeggi? Oh, mm. oh, è perchè siamo però ci sono vicino, non pensavo perfetto. Sì, ultima, perfetto ultima sfida del video e anche del, della sfida Sfida oggetti! Allora, intanto vediamo quanto sia. 7 stelle. 16 minuti, ma. Notella 7 stelle. Appunto, non è 6, è 7. L'ultima sfida. Oggi è. Beh, mi ha dato una chiave, chissà so perché. Forse è la sfida oggetti Hai trovato un, tutte, tutte le sfere di energia. Ecco la sfida oggetti Per il Master. Usa gli oggetti per vincere la sfida. Avrai 3 minuti e 30 di tempo. La sfida oggetti è solo per i più forti. il traguardo. Sciocchezze, sciocchezze. Mm -hmm. Ci hanno sbagliato che l'ultimo oggetto è lo scarpone. Un scarpone. Bravo! Ok, hanno ragione. I sono i riveligato. Sei meno 300 punti. Meno 100. 2.900. 800. 100 l'abilità Kirby cioè gli oggetti la prima volta che l'ho vista io ho detto cosa l'abilità Kirby che cos'è? poi ho detto ah già probabilmente okay, questa, sì. questa parte è un pochino difficile probabilmente ci faranno usare l'inalazione ok adesso è abbastanza facile basta che saltate. Almeno questo è il quello che uso io. Se no potete fare i pro e colpire il coso. Come ha fatto da Francesca? <ride> Comunque quei tizi là che secondo me sono gelosi. Non mi va di salire ma sopra, ok? Chi è geloso? Quei tizi là, che non vogliamo ritornare. Ah, senza nulla. Gli ammetti. un ammetti. ok un Undernamed. No. Corri. Perfetto. Tutto. Oh. Tutto. Tutto. Tutto. Tutto. Tu, tu, tu, tu, tu. no. Scusa, S se ottieni meno di, se di 100 punti. Ho sbagliato, corri al cristallo. Se ottieni... Se ottieni meno di... Uh di 100 punti eh, e non ottieni manco il bronzo niente uh, come si fa lancialo sempre? fuori? ah non si può bisogna essere soprattutto logici cosa hai ottenuto? niente bravo! sono un po' di soldi che forse mi faranno prendere la cena basta <ride> ok sei quasi alla fine Uh, più o meno è perché se questo è l'ultimo oggetto a me inquieta un po' lo scarpone quando è così spinoso oh no si sta per distruggere salì la fine eh no. oh no tutto, tutto, tutto, la bomba tutto, tutto, tutto, tutto. è l'unico oggetto che non abbiamo ancora visto dai che se faccio questo sono veramente un pro. Ok non ci sono riuscito. Suicidati. No. Mai, Sì. Oh. Ok, argento. Oh, buono. L'action. Ok, cioè so ho, fatto, ho fatto bronzo a, a volo. Modalità principale 100%. Oh, Con Ok. Then. E quindi? Cioè io praticamente ho fatto bronzo a queste due, però argento all'ultima sfida che aveva due difficoltà in più. Va ah bene, quindi non niente, queste erano, queste erano le sfide. Torniamo alla mappa dei mondi. No, intendevo. intendevo... Sì, e poi. mo', devo eh, mo dobbiamo pure fare un, un video di Super Paper Mario in cui io non gioco comunque. Per peccato. Sono una tavorra. E quindi vedete qui la modalità principale è il 100% E' Marco invece che si sta dedicando alla modalità extra. Proprio. Proprio, proprio. Sono solo il 14% di mancanza. Ma le stai prendendo tutte le sfere, vero? Uh, per ora no, no, però poi vi faccio il giro dei mondi. <ride> sì, sto facendo no, così. No! Eh, ho mancato solo una nel primo mondo. Va bene. Niente, ciao. Qui nella prossima parte faremo l'arena. All alla prossima. Ciao.